Ciao bimbe! Ciao! Senti Vane, avrei bisogno un attimino del tuo telefono, posso prenderlo? Sì, perché? Eh, ho bisogno di fare una cosa, anzi no, venite con me un attimo perché non vi ho ancora fatto vedere una cosa importantissima. Potete venire con me un secondo, poi continuate? Ok, ok. Ora allora, bimbe, non so se ve ne siete accorte, ma probabilmente sì, ma non mi avete fatto alcuna domanda. In casa abbiamo un nuovo amico È un nuovo aspira lava pavimenti e si chiama Iedi. Ora allora, mi sono permessa Vanessa di scaricare l'applicazione sul tuo telefono ho già collegato il robotino. le impostazioni di questa applicazione sono fantastiche ti spiego perché perché adesso iedi per la prima volta avrà soltanto la scopa per aspirare perché per la prima volta come ho già detto deve soltanto mappare casa non possiamo mettere gli stracci lavare. Questi due tamponi sono a pressione verso il basso in maniera tale che gli stracci aderiscono perfettamente al pavimento e lavorano e agiscono in maniera eccellente andando a lavare anche le macchie più ostinate, ok? Yedi Vanessa ha una fortissima aspirazione, arriva fino a 2500 PA. Adesso faremo partire Yedi per la mappatura di casa, ok? Basta un clic e Yedi parte. tutti i pavimenti di casa e li mappa sull'applicazione vedete lui appena trova un ostacolo torna indietro quando metteremo gli stracci a Jedi per il lavaggio del pavimento dobbiamo prima di tutto riempire il serbatoio dell'acqua che contiene fino a 3 litri di acqua e mezzo qui ci sarà l'acqua pulita mentre qui ci sarà l'acqua sporca ma come Jedi recupera l'acqua sporca? C'è un lavaggio all'interno di questa stazione che è una vera e propria lavatrice delle spazzole. Devi succhiare l'acqua Sì, esatto. Vogliamo far vedere subito come funziona senza il robottino? Allora, Vanessa, devi prendere il serbatoio che ti ho fatto vedere dell'acqua pulita e lo andiamo a riempire d'acqua, ok? Ok. Riempiamolo d'acqua fino al livello massimo. Ma Ok, mettiamo il serbatoio al suo posto e adesso cosa succede? Vi faccio vedere una cosa. Guardate, basta schiacciare questo pulsante e vi mostrerà cosa avviene durante il lavaggio dei mocio. Intanto lui dice che è in avvio la pulizia autonoma. Come potrete vedere sta scaricando dell'acqua. In questo momento Iedi non c'è, Ok. Ma se ci fosse iedi, i suoi mocio, a contatto con l'acqua, verrebbero lavati. Giusto, Vane? Dopo cosa succede? Una volta che i mocio vengono lavati... Lira la risucchia. Risucchia l'acqua. Ok. la mappatura di casa ed eccola qua la vedi? noi l'abbiamo anche etichettata perché si possono anche indicare le stanze quindi abbiamo detto che questo è il bagno questa è la cucina e dove c'è la stazione che è questo puntino verde c'è lui c'è lui e quindi per noi è la sala d'accordo? facciamo vedere intanto la polvere che ieri ha raccolto i due serbatoi riempiamo il serbatoio dell'acqua e mettiamo i mocio su ieri e si parte con la pulizia Abbiamo il primo serbatoio che è quello dell'aspirazione, giusto? Lo estraiamo, estraiamo il serbatoio della polvere, lo apriamo e lo svuotiamo, ok? La vedi tutta questa polvere sui filtri di aspirazione? Questa la togliamo, guarda, lo vedi? la togliamo con lo spazzolino in maniera molto semplice. Puliamo bene, bene, bene questi filtri. Adesso invece cosa faremo? Andremo a riempire d'acqua il serbatoio appunto dell'acqua per fare iniziare il lavaggio a Yedi. Si apre il tappino e si apre l'acqua e si riempie. Ah, proprio così? Proprio così, esattamente così. Poi se volete aggiungere del detersivo lo potete fare. Ok Vanessa, abbiamo riempito l'acqua, vedete che c'è l'acqua dentro. Andiamo a mettere il serbatoio dentro Yedi. Rimettiamo il serbatoio. E finalmente possiamo applicare le due spazzole bravissima la modalità di aspirazione e lavaggio ah. ok chiedi a questi due pistoni rotanti che girano. si girano e si schiacciano e arrivano ad aderire perfettamente al pavimento allora vanessa dall'applicazione puoi vedere che si può programmare la pulizia quindi aggiungendo dal più un orario facciamo una pulizia automatica o una puliziaria. Io farei la pulizia automatica. Puliamo tutta la casa. Adesso sono le 15.08 e io fra due minuti lo faccio partire. 15.010 okay. si vede? Sì. Ok, salviamo. Della pulizia. Avete visto che all'orario indicato nel programma lui è partito? Vedete che il pavimento è bagnato? Adesso iedi laverà tutta la nostra casina. autonoma. Ok ragazzi, sono passati dieci minuti da quando iedi ha iniziato il lavaggio e sta tornando in stazione per la pulizia autonoma. Iedi è pronto per essere lavato. Adesso la stazione diventa una lavatrice, sentite? L'acqua sta scendendo, quella che abbiamo visto in precedenza. E adesso è partito il lavaggio dei mocio. Non è fantastico? Oggi volevo farti vedere una cosa. Che mentre voi siete in piscina a giocare, Yedi sta lavorando. Guarda, Yedi è questo puntino. Lo vedi? Lo vedi? Quindi lui adesso è in cucina, ha già fatto il bagno e ha già fatto tutta la sala. Guarda com'è pulita la sala è pulitissima e anche il bagnetto guarda Anastasia guarda come pulisce le macchie di ketchup hai visto? eh? allora bambine state facendo merenda? vi siete divertite? eh? che bel ghiacciolo dove l'avete preso tanto per iniziare? eh giù in taverna? no ce ne abbiamo noi? ce li alla fragola? Sì, non ce ne sono più ci sono quelli alla coca cola al, al, al limone e all'arancia ma erano nel congelatore? l'altro giorno lo cercavo per la nonna e non c'era Mi hanno dato uno all'arancia ho già morsicato sembrava non so neanche come poteva essere così sì, comunque è... ascoltatemi bene quando verrete dentro mi raccomando non dovete assolutamente sporcare perché la casa è super pulita e vi devo mostrare una cosa ok? il serbatoio dell'acqua sporca Va bene, eh? finite il ghiacciolo insieme alle vostre amiche e poi dentro perché è quasi ora di cena, non sembra dal cielo splendido che c'è però sì. La bimba e il robottino ha smesso di lavorare. Vanessa apri la stazione, ti ricordi che c'era il serbatoio dell'acqua pulita e questo è il serbatoio dell'acqua sporca, vediamo un po' se c'è dell'acqua sporca. Hai visto quanta acqua sporca abbiamo fatto? Eh? E lui l'ha raccolta tutta nel suo serbatoio, adesso l'abbiamo... Ti sei fatta veramente un super regalo. Sì, in effetti mi sono fatto un bel regalo, però diciamo che è anche utile a voi questo robottino, vero? Perché sì. avrete meno lavoro da fare e vi potete permettere di sporcare la casa un pochino di più, giusto? Sì. Ragazzi, ma anche vostra mamma ha un robotino del genere. Se non l'avete e volete acquistarlo, guardate giù il link in descrizione e applicando il coupon avrete lo sconto di 120 euro. Ma quindi, cosa aspettate? Regalatelo a vostra mamma per il compleanno per Natale o per altre feste. Ragazzi, ma tanto è anche utile per voi, così se sporcate casa ci finta lui. Il video è finito, allora iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Lasciate la un bel like a questo video. Salutiamo Leila di Novara ai 7 anni. 7 Ciao! Ciao.